Ciao a tutti, oggi prepareremo il riso al forno ripieno. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono riso carnaroli, acqua, dado vegetale bimbi, vino bianco, cipolla, zafferano, burro morbido, parmigiano, sale, pepe, mortadella a pezzetti, piselli lessati, provola a pezzetti e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta.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 Mettiamo da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale la cipolla. Chiudiamo con il coperchio il misurino e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 4 minuti, 120 ⁇ velocità 3. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla, mettiamo nel boccale il riso, chiudiamo col coperchio senza il misurino e lo facciamo tostare per 3 minuti, 120 ⁇ antiorario, velocità 1. Aggiungiamo adesso il vino, lo facciamo sfumare per un minuto, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Mettiamo adesso l'acqua. Il dado, il pepe, il sale e lo zafferano. Mescoliamo a fondo con la spatola per smuovere i chicchi di riso. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e posizioniamo il cestello al posto del misurino per evitare gli schizzi. E azioniamo il bimbi per 10 minuti: 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trasferiamolo in una ciotola. Aggiungiamo il parmigiano grattugiato ed amalgamiamo delicatamente. Adesso andiamo a comporre il riso. Abbiamo imburrato una teglia. Mettiamo il riso. livelliamo bene, spolverizziamo con un po' di parmigiano, la mortadella, il formaggio, i piselli, un altro po' di parmigiano e copriamo con il riso. Livelliamo bene, polverizziamo con il parmigiano rimasto. in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa il riso è cotto lasciamolo intiepidire prima di servire riso al forno ripieno grazie e alla prossima ricetta